Io sono qui, non vi vedo, ma insomma sono qui soltanto per, per dirvi una cosa molto breve. Stamattina ho letto che Pippo ha detto che lui vincerà queste primarie, di questo siamo sicuri, farà il segretario del partito e poi diventerà presidente del Consiglio. Io sono sicura di questo. E siccome sono sicura di questo, vi posso dare un'anteprima. Quale sarà la prima cosa? che Pippo farà quando diventerà Presidente del Consiglio? Perché voi sapete che in questo Paese eh, ci sono tantissime cose da fare che veramente qualche volta ti prende l'ansia e per esempio questa cosa del welfare che è tutto da riformare perché il nostro welfare riesce a essere estremamente inefficiente ed estremamente iniquo insieme. Sapete che hanno tentato di convincerci per un sacco di anni che dovevamo essere molto efficienti e che per essere efficienti bisognava sacrificare l'equità. Niente di più falso, se si è efficienti si riesce anzi ad essere anche più equi, perché si hanno le risorse per poterle distribuire. Allora, la prima cosa del resto ce l'ha detto Salvo tesoriero, tesoriero prima, benissimo, la corruzione è figlia dell'inefficienza, si annida dentro l'inefficienza, si nasconde nelle pieghe dell'inefficienza e lui vi ha elencato molto bene i costi di questa inefficienza. Allora, eh, eh, reddito minimo garantito eh, perché naturalmente ne parlano tutti, perché ci sono due leggi depositate in Parlamento, tre veramente, una anche del PD molto molto timida, un po' confusa, poi ce ne sono due praticamente inattuabili, quella di Grillo che ipotizza 20 miliardi di spesa e quella di Selk che peraltro non ipotizza niente. Allora certamente abbiamo bisogno di una riforma complessiva del welfare, ma non possiamo aspettare, non possiamo aspettare perché dobbiamo dare una risposta a chi il welfare non ce l'ha e in questo momento sono soprattutto giovani, gli inoccupati e disoccupati senza nessun sussidio. Di copertura, allora eh, per questa categoria di persone è possibile dare una copertura di reddito minimo garantito seguendo fra l'altro uno schema che è già applicato con successo sul territorio nazionale. E mi riferisco allo schema del reddito di garanzia della provincia di Trento. Quindi ve lo potete andare a guardare lì, e questo, questo partendo diciamo con una. Um, contributo individuale di 400 euro a persona è possibile farlo, ripeto, coprendo tutti gli inoccupati e disoccupati senza sussidio è possibile farlo, questa misura costa 2,9 miliardi di euro dove li prendiamo? Allora l'Italia spende per la spesa militare l'1,7 l'Italia spende per la spesa militare l'1,7% del PIL, la Germania spende per la spesa militare l'1,4% del PIL, basta ridurre di due terzi questa differenza, cioè continuiamo a spendere ancora un po' di più della Germania per dare risposta immediata a questo tipo di esigenza e siccome Diciamo, per dare risposta immediata non c'è neanche bisogno di una legge basterebbe metterla in finanziaria questa misura per poter dare risposta immediata a queste persone e quindi diciamo, questo credo che sarà una delle prime cose che farà Pippo naturalmente se volete sapere poi in termini di F35 quanto sarebbe questa spesa più o meno una trentina di F35 ce ne restano ancora parecchi da comprare per fare contento il nostro Ministro della Difesa. Eh, questo per dire che quando ci dicono non si può fare diversamente nel 90% dei casi non è vero e, e noi dobbiamo essere esigenti, noi dobbiamo essere esigenti. E lo dobbiamo essere sempre, non un giorno sì e un giorno no, come fanno altri, come lo è stato Pippo fin dall'inizio di questa campagna, dicendo questo governo non si sa di chi è figlio e di chi è figliastro, perciò si va alle elezioni subito, per fare anche questo. Grazie.